e benvenuti su questo nuovo video, questo nuovo video di cultura giapponese o per meglio dire questo sarà un esperimento sociale perché porterò non una ma ben due gnocchi di bambù giapponesi a scoprire l'Italia tuttavia non le porterò magari nelle zone più conosciute in realtà le ho portate anche a Firenze, a Venezia e a Roma, a Napoli però eh, in questo video mi sono principalmente concentrato nel farvi vedere le zone magari un pochino più mh, strane In cui magari non ci sono molti turisti giapponesi e che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone giapponesi che vengono a visitare il nostro paese Vi ho portato a vedere i mercatini di Verona dove hanno mangiato la pizza italiana in Italia per la prima volta Quindi vedrete la loro reazione Poi siamo andati a Trento nel Castello del Buon Consiglio Poi abbiamo mangiato un sacco di cose buone e infine siamo andati anche a Bozzano. Mi sembra una cosa incredibile, ma la mummia di Ozzi è davvero conosciuta in Giappone. Quindi, complimenti a chi ha fatto il PR per questa mummia, perché davvero molti giapponesi la conoscono e molti giapponesi, tra cui anche a caso, quando hanno sentito che io vivevo vicino a Trento, comunque in zona quasi di Bozzano volevano appunto vedere questa mummia. Tra l'altro, ragazzi, a fine video ho anche fatto vedere il manga scritto da Mangaka 96 a queste giapponesi. Quindi vedrete la loro reazione. E anche il libro di Lilletta con l'industrazione della mia amica Max Rambaldi. A proposito di Mangaka 96, non so se lo sapete, ma io e Mangaka faremo un tour di 8 giorni. Veramente a un prezzo stracciatissimo, perché 999 euro per volo e hotel. Veramente prima delle Olimpiadi non so come siamo riusciti a tenere il costo così basso. Ma chi volesse venire in Giappone con me può eh, prenotare qui sotto. Vi lascio in descrizione il link, mandate un'email, scrivete se va kit. Che così mi so gestire meglio quando faremo il tour. Lasciate un mi piace e partiamo subito con il video. Ragazzi, sono a Verona! Ragazzi, la prima pizza a Verona, pizza 4 formaggi con Sada Cazzo. E amica, <ride> Sada Cazzo, prima pizza in Italia. Cheese tappuri. Tappuri, tappuri. <ride> dan dan dan dan. La prima pizza di Sadakatsu mm -hmm. Vedete i giapponesi siccome sanno che nei ristoranti italiani non ti danno la Oshibori Se la portano da casa Questo è il look di oggi Non mi vedete quasi mai con la giacca Quindi per cambiare oggi la versione di Seba Natale le foto ai bolognini fanno le foto ai bolognini ragazzi Guarda. che meraviglia guardate che carino che bello il natale in italia Andiamo alla casa di Giulietta adesso, se è ancora aperta night, night. Abbiamo trovato dei giapponesi oh, hey, I mercatini di Verona, eccoli qui Adesso faccio assaggiare le giapponesi il vin brûlé, vediamo se piace o meno nostra Sadakatsu prova per la prima volta il vino caldo il vino brulè giusto assaggiamo lo strudel siamo arrivati a Trento <ride> No. A ah, proposito. Strudel. Strudel. Strudel. Strudel. Strudel. Strudel. Strudel. Strudel. Mm. Strudel. Portiamo le giapponesi nel mezzo del nulla. Mm. Mm. Mm. Mm, queste sono cipolle, ragazzi. Sono le mie amiche giapponesi che pensavano. Polenta, polenta polenta mm. abbiamo anche la carne salata mm. e delle scaloppine per polenta mm. polenta polenta mm. Era, trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, in Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Trento, Ragazzi, se volete vedere la foto, andate su Instagram. Karumaki bit. sembra un involtino primavera. Ragazzi questa è la cosa che più ha attirato i giapponesi. Eh, Sei bello, are you dear old man? Sayonara bar Ragazzi siamo nel castello del buon consiglio In questo castello ho girato il music video di Akane Tre il là. ho Cantato una delle scene ragazzi emergenza ceci. Sono andato in emergency a comprarmi i ceci. Adesso chiediamo a delle vere giapponesi che cosa pensano del manga che ha scritto il mio amico. Alla. Alla. Mezzo, mezzo. Hanno detto che è disegnato benissimo, caro Luca. Il resto do. Stiamo anche leggendo il libro di Lilletta che me l'ha mandato. Primo bacio per Ugina. La mia anima senza di te non può stare. Fai che con te sia felice. È arrivato anche il carpaccio di carne salata adesso. Mm, mm. Così. Mm. Buono? <laughs> Abbiamo ordinato un altro perché era troppo troppo buono.